Uh my -huh. In post volevo un pochino eh, eh, mettere a posto i vari tasselli che sono stati toccati in maniera frammentaria, chi più chi meno, e ri rischiano di essere magari un pochino sconnessi, eh, specialmente a alcuni di questi tasselli e quindi li vorrei collocare in una sorta di big picture, in un quadro generale che possa aiutare a dare un pochino, un minimo di organicità al discorso uso questa tecnica che mi sto inventando e della quale poi magari se viene qualcosa di decente ne possiamo parlare in un altro video allora si potrebbe dire che in principio c'erano il client e il server ovvero si parte da un, un, un panorama che è ormai diciamo, persistente da, da, da, da 30 anni forse o più nel quale le, le, le applicazioni che fanno capo a dei dati che sono dislocati in qualche posizione centrale o comunque remota Sostanzialmente sono tutte strutturate secondo modello client-server Sono letteralmente divise in due parti Una, la parte del client è quella che risiede sul computer dell'utente Il vostro computer, il mio computer E l'altra, quella del server, è quella che invece contiene i dati Facciamo un esempio, un esempio tipico può essere quello della posta elettronica Qui nella figura ho scambiato le posizioni di server e client, ma poco importa. Allora, nell'applicazione post elettronica, il server ospita il, tutti i messaggi che riceviamo e i messaggi che spediamo. È un computer dislocato uh, remotamente, può essere, possono essere i server di Gmail, di Yahoo o di qualsiasi altro server, e se usiamo il servizio come un web server quando è possibile, noi usiamo semplicemente un browser per accedere a questi messaggi direttamente sul computer remoto. Se usiamo invece un client, cioè un componente software che risiede sul nostro, nostro computer, potrebbe essere Outlook, eh, Mail per chi ha Mac auto uh, ora mut per chiusa linux o altro, thunderbird o altri ancora allora i messaggi vengono quando lo vogliamo scaricati sul nostro computer e memorizzati e organizzati in cartelle Beh, i tipi di servizi eh, organizzati sullo schema client server sono assolutamente innumerevoli, praticamente tutto quello che facciamo quando oggi accediamo al web, ma anche quando andiamo a un bancomat è tutto basato su questo schema. Vediamo i pezzi fondamentali cercando di ritirare fuori delle etichette, dei nomi che sono comparsi fino ad ora nel nostro percorso la prima componente che c'è è, è quello che si chiama MySQL che è il, un, il database il database è un software che è installato sul server e che, nel quale sono memorizzati in una forma strutturata secondo lo schema del cosiddetto database relazionale eh, i nostri dati database relazionale vuol dire che sono organizzati con una logica che è stata in qualche maniera stabilita dal, da, dai matematici in modo eh, che l'informazione anche quando le cose si complicano molto rimanga eh, sostanzialmente sempre consistente e quindi affidabile per quanto riguarda il mantenimento e il recupero dei dati. Diciamo che in un'applicazione web in generale MySQL il database è un pochino a il ruolo delle fondamenta, non si vedono, ma le fondamenta devono essere fatte molto bene perché poi, perché affinché dopo l'edificio eh, sia bello solido il componente successivo è il PHP che è un, uh, un, uh, un, uh, un linguaggio uh, che consente di gestire le, in, le, le pagine web è un, è un linguaggio che funziona nel server cioè quando viene eseguito il codice PHP è il server che lavora non il nostro computer il ruolo fondamentale che svolge il PHP nella grande maggioranza dei casi è di svolgere la funzione di collante fra il database e le pagine web poi il PHP si incarica di eh, dare la, la forgia di formare le il, il, parti del codice HTML e il codice HTML è, diciamo, è l'ultimo tassello fondamentale è quello nel quale, come avete visto si costruiscono nel loro aspetto grafico le pagine web e dentro al codice HTML ci possono essere frammisti dei pezzi di codice PHP che servono a definire in maniera, diciamo così, dinamica eh, le pagine web. HTML. e dal lato client cosa troviamo? Beh, troviamo semplicemente il browser la tipica applicazione web di base è fatta, composta da server che hanno funzionano con un database in qualcosa tipo MySQL eh, poi il linguaggio PHP non necessariamente questo ma diciamo il più importante e poi pagine HTML Pagine HTML eh, con, eh, diciamo, arricchite da PHP Vengono sostanzialmente offerte al browser Il browser che mostra poi le pagine all'utente all Questo insieme è sostanzialmente eh, costituisce Un, uh, un cosiddetto uno stack di, eh, di componenti che è diventato famosissimo e col quale sono state costruite una quantità enorme di applicazioni nel mondo ed è uno stack di componenti che in realtà sono emersi spontaneamente nel mondo del software, del software libero e sono il sistema operativo Linux, il, il sistema software di gestione delle pagine web il software MySQL MySQL delle, di gestione del database e il PHP cioè questi sono i componenti eh, de, che a, a, abitano nel server e che costituiscono il, il famoso LAMP Linux, Apache, MySQL e, e, e PHP quindi Linux è il sistema operativo eh, sviluppato dalla comunità eh, del software libero Apache lo stesso è distribuito sotto forma di software libero e non è altro che il software che viene attivato quando voi cliccate sul vostro client quello che succede è che è il software Apache dentro al server che in base ai vostri click va a prendere e vi offre le pagine, le pagine web MySQL contiene i dati sul server e PHP, come abbiamo visto, è diciamo, il software che consente di eh, confezionare definitivamente le pagine web e, e, e fare le adeguate richieste al database eh, MySQL.